Carissimi, è la terza domenica di Avvento, il nostro cammino di attesa gioiosa del Signore che viene e prosegue, tra l'altro questa domenica è detta domenica ingaudete, domenica della gioia, perché è con gioia che attendiamo il Signore che viene sempre, non è che dovrà venire o è venuto semplicemente, ma viene perché è sempre accanto a noi, sempre ci segue, se mentre noi lo cerchiamo, mentre noi lo attendiamo, lui ci viene incontro, è un fatto diciamo, spirituale, pedagogico quello di prepararci al Santo Natale, ma in realtà egli viene e il motivo della gioia sta proprio in questa verità della sua, del suo essere con noi. Ancora una volta viene messa in luce la figura di Giovanni il Battista, anche se viene viene frainteso, viene scambiato per il Messia da alcuni, alcuni dicono di lui che è Elia, perciò ecco, gli fanno la domanda, gliela fanno in modo, in modo netto, in modo chiaro, sei tu colui che deve venire? E' ed è bello che il Battista in tutta umiltà risponda, io non sono, non sono, io sono solo una voce di uno che grida nel deserto. Mi piace no, mettere in correlazione l'espressione del Battista io non sono con quella di Dio, io sono, io sono colui che sono. Ecco, di fronte a Dio noi non siamo, cioè non siamo effettivamente nulla o quasi perché siamo delle creature e il Battista lo riconosce, anzi riconosce di essere stato chiamato, di essere stato mandato per un servizio proprio di, di, di preparazione, un servizio profetico nell'attesa del Signore che, che viene. E, quindi, e questa deve essere la prospettiva, noi dovremmo, anche noi sacerdoti, noi pastori dovremmo un po' adombrarci per far largo a Gesù, è Lui che viene, non siamo noi, noi possiamo essere solo una voce, ma ogni cristiano di fatto può essere una voce che grida nel deserto, può essere anche quell'acqua, quello scroscio d'acqua che cade sul capo. Che da una vita nuova, possiamo anche noi contribuire affinché molti credano in Gesù e si lasciano battezzare, si convertino a Lui, questo può accadere se riusciamo ad affascinare, se riusciamo non a fare proseliti, ma a contagiare con la nostra vita, ecco, per attrazione come ha sottolineato prima Benedetto XVI e poi ancora Papa Francesco, se riusciamo a testimoniare una vita fraterna, per dirla con l'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Questa dovrebbe essere la, la profezia, quella di, di testimoniare la gioia di stare insieme. E nella fraternità, nella vita comune, nella preghiera comune che si attende e questa attesa diventa sempre più fervida, sempre più gioiosa, perché si sta insieme. E mentre siamo insieme Gesù è in mezzo a noi, Gesù viene in mezzo a noi. Allora ancora buon cammino, i tempi ormai si sono accorciati, presto celebreremo la solennità del Santo Natale nei modi e nelle situazioni che ci vengono richieste, in cui ci ritroviamo, ma sicuramente sarà un tempo di gioia, anche questo, quello dell'attesa, come pure quello della celebrazione stessa del Santo Natale. Buon cammino ancora a tutti, buona domenica!